La facciamo una rosa con il tessuto. Ho fatto dei garofani, ho fatto delle rose, però oggi guardiamo le rose. Vediamo come si fa la rosa. Guigla! Ma come si fa la rosa? Ma d'accordo più! Con fare prima un triangolo, poi faccio ancora un giro, poi ancora un giro finché faccio il centro della rosa, rimane così. Poi giro verso l'esterno e ci faccio un punto con il filo così me lo tengo fermo. Ok, continuo, metto il pollice il pollice sotto al tessuto e giro ancora scusate qui eh, me ne sono accorta che non si vede bene con mi sono spostata dall'inquadratura però è sempre da girare verso eh, l'esterno e si ferma sempre con un punto in questo modo finché si fa tutta la rosa qui sono andata di nuovo fuori camera però vedrete che poi più avanti si vede e fermo sempre con il punto Praticamente il lavoro è questo, giro, giro, ancora, così, e fermo con un punto, così il tessuto non scappa. Continuo in questo modo fino alla fine, di nuovo riprendo, dito sotto il pollicione, giro, ancora, e fermo. Rigiro sempre verso l'esterno e fermo sotto. Ancora rigiro all'esterno, fermo sotto con un punto dello stesso colore. Questo comunque è un nastro. Giro ancora. Vedete che prende forma fermo ancora con un punto, così rimane più facile, non mi scappa tutto il lavoro. Siamo quasi alla fine, rigiro ancora verso il sotto, fermo e poi rigiro di nuovo la punta, in questo modo, giro e la fermo, rimane il lavoro finito sotto queste rose le potete usare anche da mettere nelle borse così come sono nei cerchietti per i vostri bambini oppure fare dei semplici fiori da tenere nel vaso a questo punto prendiamo uno stecchino da spiedino e lo infiliamo nel tessuto sotto la rosa poi prendiamo questo eh, nastro eh, che usano anche i fioristi eh, e giriamo tutto attorno alla rosa in questo modo è un nastro appiccicoso poi ho preso delle foglie delle foglie sintetiche delle foglie di plastica delle foglie che eh, avevo qua in casa e avvolgo la foglia sempre attorno allo spiedino e avvolgo la carta fino in fondo in questo modo, fino ad arrivare in fondo ecco fatto, la rosa è finita bella eh?